parte allora intanto a chi se lo fosse perso segnalo l'ascolto dell'intervento dell'onorevole Giorgetti ieri alla camera lo trovate sul, su youtube lo trovate se volete trovarlo lo trovate se volete continuare a ragliare potete farlo perché siamo in democrazia consiglio di ascoltarlo bene alcuni lo dovrebbero ascoltare in ginocchio sui ceci, non cotti ma crudi, ma insomma questo è un altro discorso perché dopo infinite infinite perorazioni, atti di accusa, ah, quello ha detto, quello ha fatto perché qualche giornalista vi ha detto che qualcuno ha detto qualcosa, desidero ricordarvi che il Parlamento italiano è un'istituzione pienamente trasparente. Tutto quello che viene detto nelle sedie opportune viene filmato e archiviato e quindi invece di andare a sentire che cosa un eh, operatore informativo con quella sistematica distorsione della realtà che essi sogliono chiamare sintesi giornalistica mette in bocca a Tizio Caio, andatevi a sentire Tizio Caio o andatevelo a leggere nello scenografico, comunemente seduti nella poltrona da cui quelli che tanto si lamentano tanto vogliono fare le rivoluzioni chiuso, questo vale per ieri. Per oggi, ah, e anche l'intervento dell'onorevole Garavaglia a porta a porta, suggerirei di considerare, nel senso che è, è, è, un, è stato un intervento che, che un po' enfaticamente, ma non troppo, potremmo definire uno scontro di civiltà, nel senso che da un lato avevamo la, eh, la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra, con comunque un rapporto cordiale e affettuosissimo, ma anche la rappresentante della, della, di quell'economia al, al, alla Robin Hood, diciamo, eh, del prossimo medioevo digitale, insomma, rubare i ricchi per dare ai poveri, dove i ricchi però eh, siamo anche noi, io, te, eh, chiunque sta per strada, cioè fondamentalmente l'assalto alla classe media, perché questi raccontano a se stessi che le rivoluzioni le fa proletariato, le rivoluzioni le fa la borghesia, loro le, le rivoluzioni non le vogliono e quindi come dire per danneggiare chi potrebbe fare la rivoluzione, cioè detto in soldoni togliersi dalle scatole, eh, attaccano dove a presto che tutti fa più male, cioè al portafogli chi potrebbe eventualmente contestarli. Vabbè, ma questa non è una novità e dall'altra dall il buonsenso e la pacatezza. e la correttezza tecnica delle osservazioni di Garavaglia. Andatevi a vedere queste cose e così diciamo sarete sarete confortati nel fatto che quando ci chiedete di fare qualcosa, qualcosa lo facciamo e anche in pubblico, quindi è strano che non ve ne accorgiate. Forse c'è un problema di comunicazione di cui ci prendiamo la nostra parte di responsabilità. Io sto facendo tanto per, per valorizzare il lavoro di tutti, di tutti i, i, i miei colleghi e e in particolare diciamo, dedicandomi a, a un lavoro di mediazione culturale fra, fra i comunicatori che hanno delle, delle esigenze, che ci, che ci insegnano, che ci insegnano eh, intanto quali sono i temi più sentiti da, da, dai nostri lettori e poi quali parole potrebbero essere più opportune per spiegare dei concetti. È tutto molto formativo, molto interessante. E dall'altra, naturalmente, il mondo diciamo così, dei contenuti, cioè il Parlamento, i disegni di legge, le proposte di legge, eh, che devono comunque essere spiegati, quindi ci deve essere un lavoro anche da parte nostra. Vabbè, ora sull'ordine dei lavori. Che succede oggi? Dunque, le prossime scadenze tecniche eh, sono giovedì alle ore 13 alla Camera è il termine per la segnalazione degli emendamenti. Il regolamento della Camera, emendamenti, eh, scusate, do per scontato una cosa, cosa che un insegnante non deve mai fare, do per scontato che sappiate che alla Camera, oltre a quella porcata dello smontaggio dei decreti eh, sicurezza, c'è la legge di bilancio che riguarda me in quanto responsabile economico e tutti i colleghi del Dipartimento Economia, ma più in generale riguarda tutti i dipartimenti perché è una legge di spesa omnibus per cui ogni ambiente, deve avere voce in, ogni, ogni, ambiente ogni ambito, esattamente deve avere voce in, in capitolo. Eh, quindi legge di bilancio, gli emendamenti sono stati eh, depositati eh, sabato scorso, il regolamento della Camera prevede che i gruppi possano segnalare degli emendamenti che sono quelli sui quali quindi si andrà necessariamente al voto, a meno che non vengano ritirati, e sui quali quindi si intavola un negoziato politico. D'accordo? Allora ehm, oggi facciamo una riunione per coordinarci, sentite le indicazioni dei vari dipartimenti su quali emendamenti lega. Eh, segnalare una valutazione di carattere politico nel senso che i temi che ci interessano sono quelli che non interessano al governo, tipicamente il lavoro, dico il primo che mi viene in mente, però è chiaro che il fisco, naturalmente, quello, quello si è capito, quello purtroppo al governo interessa, infatti vuole fare la patrimoniale, ma insomma, diciamo, sarebbe meglio che non gli interessasse il lavoro, il lavoro invece sarebbe meglio che, che, che se ne interessasse di più. Però naturalmente dire eh, selezioniamo dei temi eh, di fronte a un provvedimento dove gli emendamenti ne sono stati presentati 7.000, da noi credo 3.000, eh, non basta perché... Eh, oltre ai temi c'è anche come si trattano i temi quindi bisogna prendere delle decisioni è sempre una cosa molto delicata bisogna evitare di contraddirsi ci vuole, <coughs> ci vuole, eh, ci vuole non solo sensibilità politica nel senso che insomma, ricordarsi se si è di destra o di sinistra cosa che di questi tempi potrebbe essere un po' acrobatica ma soprattutto ci vuole anche memoria storica perché insomma contraddire se stessi è pur sempre possibile mi pare che fosse Prezzolini quello che diceva che la coerenza è la virtù degli imbecilli possiamo anche essere incoerenti ma sarebbe opportuno eh, diciamo spiegare perché chiarire perché anche perché spesso le incoerenze sono più apparenti che, che reali eh, E vabbè, e lì c'è quindi eh, riunione lì eh, scadenze tecniche senato al senato abbiamo il decreto ristori di cui oggi il, sono le 24 ore con un titolo un po' acrobatico dice che sarebbero 40 miliardi in realtà sono 40 miliardi se si considera il ristori quinquies che ancora deve arrivare e arriverà a gennaio il ristori quinquies arriverà a gennaio a valle di uno scostamento da 20 miliardi e finalmente dovrebbe liberarci dalla dittatura degli Ateco, cioè nel ristori quinquies il governo dovrebbe eh, prendere atto dell'impegno che tutto il Parlamento ha votato di svincolare i ristori dall'indicazione dei cosiddetti codici ATECO. Che cosa sono i codici ATECO? ATECO sta per attività economiche e sono dei codici ISTAT che indicano appunto dei, in modo molto puntuale particolari settori. Allora, siccome noi sosteniamo, eh, credo con un minimo di fondamento, che <coughs> le misure eh, per contenere l'emergenza sanitaria hanno causato un calo generalizzato dell'attività eh, economica è chiaro che diciamo, se il fatturato ti è calato del 30% non importa che tu sia un ristoratore o che tu venda borse in pelle o che tu venda pizza a taglio o che tu venda accessori per l'informatica se hai subito un danno devi essere, devi essere ristorato sarebbe meglio indennizzato ma insomma lasciamo stare quindi questo succederà però a gennaio, quindi i ristori attualmente non sono 40 miliardi quelli definiti. Con l'ultimo decreto ristori, il Quater, che è arrivato ieri e che è diventato il subemendamento 1.1000-3.000 del governo al primo decreto ristori, ve l'ho messo ieri su Telegram, con quello lì viaggiamo sui eh, 20 miliardi malcontati, miliardo più, miliardo meno, che sono ovviamente tanti sono una manovra di bilancio cioè il ristori di per sé come entità questa specie di salsiccia di, di, di, di, di decreti è diventato un qualche cosa che muove delle, delle risorse che un tempo sarebbero state smosse da una normale legge di bilancio lì abbiamo come scadenza tecnica per i sub emendamenti all'emendamento 1.1000 barra 3000 cioè per una volta sarebbero stati gli emendamenti al ristori quater abbiamo il termine di eh, venerdì d'accordo quindi noi dobbiamo eh, subemendare il subemendamento del governo entro venerdì nel frattempo però nel frattempo però siccome il ristori 1 2 e 3 già siamo riusciti a leggerli e anche lì c'è da fare un, un, un negoziato però mentre alla Camera prima si fanno le segnalazioni vi ricordo scadenza domani giovedì alle ore 13 e poi si negozia sui segnalati al Senato l'istituto della segnalazione non esiste esiste l'istituto dell'accantonamento il regolamento dice che per l'economia della discussione il Presidente di Commissione può decidere di accantonare alcuni emendamenti per discuterli in seguito. Di fatto, siccome non si riesce mai a votarli tutti, quando gli emendamenti sono accantonati è perché o sono irrilevanti o ci sono dei nodi politici da sciogliere. Se i nodi si sciolgono, poi si portano in votazione. Se i nodi non si sciolgono, ciao! si arriva insomma in qualche modo poi vengono alla fine ritirati formalmente o, o, oppure se, si, se non si riesce a, a trovare una quadra non si vota il mandato al, al relatore il lavoro emendativo fatto in commissione cade e si, e, e si ripropone all'aula quindi, quindi noi adesso negozieremo anche al senato due tavoli di negoziato ovviamente non c'è una, una persona sola a farlo anzi eh, alla Camera, come sapete diciamo il, il dominus della trattativa è la persona probabilmente più preparata tecnicamente in materia di bilancio fra noi che è, che è, che è Massimo Gravaglia, mentre al eh, Senato c'è cioè il suo omologo, che è un'omologa, la senatrice Roberta Ferrero e la vicepresidente della Commissione, la senatrice Erika Rivolta e, e in qualche modo io mh, aiuto dove posso, se, se, se posso, e cerco di mantenere una, una omogeneità diciamo, di, di, di intenti fra, fra tutti quanti, che, che è difficile non per colpa nostra, ma per colpa degli altri che fanno questi spezzatini di norme. Ora, qui c'è la questione del fatto che ehm, se, <coughs> se ehm, ci sediamo a un tavolo col governo, voi ci dite che stiamo tradendo perché secondo voi alcuni di voi. In Diciamo, L'unica forma di azione politica è eh, indossare una cintura di esplosivo, sedersi al tavolo del governo e farsi saltare per aria, che è un metodo che viene usato in altri paesi e sul quale io non, non, non voglio esprimere giudizi, però non è diciamo, previsto dalla nostra Costituzione. Noi semplicemente andiamo lì e siccome ci è stato promesso che saremmo stati ascoltati, noi che siamo delle persone pazienti, fiduciose, crediamo nell'uomo, crediamo nell'umanità, crediamo nella libertà, andiamo lì e diciamo noi vorremmo fare questo. Che ne pensate? E vediamo che cosa ci dicono. Come vi ho ricordato al primo round di questo negoziato, che fu quello sul Cura Italia, gestito da un giovane senatore Bagnai nel lontanissimo marzo del 2020, noi venimmo presi in giro, proprio apertissimamente, perché quando si arrivò al momento di dire noi vorremmo fare questo la risposta fu costa a tutto quello che volevamo fare quando, vi ricordo, non ci era stato detto che sarebbero stati approvati gli emendamenti perché lo scostamento che a loro all'inizio sembrava eh, così, una cifra astronomica di 25 miliardi in realtà quando lo fecero si accorsero che era uno scostamento già speso sostanzialmente ma era stato preso l'impegno di trasformare i nostri emendamenti costosi in ordini del giorno, cioè di far votare al Parlamento l'impegno per il governo di recepire quelle cose nei decreti successivi, cosa che in molti casi hanno fatto ma senza farci votare l'ordine del giorno, perché se fosse stato votato l'ordine del giorno dell'opposizione, l'opposizione avrebbe potuto rivendicare il fatto di essere stata lei ad avere l'idea, invece questi <coughs> Gentili colleghi, no? Neanche questa minima soddisfazione di veder riconosciuto il nostro lavoro, niente. Ora, diciamo così, le cose cominciano a mettersi un po', un, po', un po' male perché questo gioco, questo disprezzo del Parlamento, insomma, che in alcuni raggiunge forme parossistiche, guardate il ministro Gualtieri, in altri io vedo il disagio delle persone più concrete e e più onesta intellettualmente come, come il vice ministro Misiani nel dover gestire una trattativa così lo vedo il disagio e umanamente sono vicino però voglio dire se è stato detto che eh, c'è disponibilità noi abbiamo in mente delle cose ben precise, molto pratiche che eh, allevierebbero i problemi di categorie abbastanza ampie di persone con costi tutto sommato contenuti dato quello che Ovviamente non vi dico quali sono perché come sapete, immaginerete, penso abbastanza facilmente, ehm, non si deve mai gestire una trattativa dicendo quello che si vuole, mi sembra chiaro, no? Quindi, ehm, e quindi partiremo da così, sarà tutto molto bello. Posso dirvelo, non si dice neanche che metodo si segue, ma siccome dall'altra parte abbiamo dei colleghi che non sono esattamente stati portati dalla piena, ma sono persone molto competenti, di lunga esperienza politica e anche simpatiche, cito eh, fra tutti diciamo, il, il decano degli altri, in, in, in, credo che lo sia, speriamo che lo sia, altrimenti si offende, eh, in Commissione Bilancio, che è il collega Errani, senz'altro lo è per seniority politica non so se lo è anche per seniority anagrafica ehm, lui sa benissimo che noi andremo lì e che prima gli chiederemo delle cose perché vogliamo andare a, a, a cadere da un'altra parte d'altra parte voglio dire qui si torna al solito, alla solita cosa che vi dico sempre cioè la stupidità politica è, è, è, è molto spesso segno di, di, di, di, di povertà affettiva e di incapacità di avere una vita relazionale, sentimentale e direi anche forse sessuale eh, appagante o comunque di averla perché suppongo che nessuno di voi maschietti che mi ascoltate sia mai andato dalla femminuccia che, eh, che gli interessava a dire esattamente che cosa voleva no? poi se lo avete fatto magari vi ha detto bene e allora siete Brad Pitt però insomma se non siete Brad Pitt dovete prenderla un pochino più larga lo stesso discorso si applicherebbe, suppongo, anche alle femminucce che mi stanno ascoltando, che probabilmente non sono andate direttamente dal maschietto che interessava loro a uh, dirgli che cosa uh, le interessasse, però io Questa è una mia supposizione, anche lì naturalmente dipende dalla, dalla struttura che si ha Ecco, diciamo che essere, avere il 17% in Parlamento non è esattamente essere Brad Pitt Avere il 51% comincia a essere anche Robert Redford, cioè tanta roba Ma noi abbiamo il 17% e quindi dobbiamo, come dire, cercare la nostra strada Per avere l'attenzione e in qualche modo la... Uh, disponibilità della maggioranza ad accettare delle nostre proposte, non come al solito intestandole a se stessa nel decreto successivo, ma per una volta riconoscendo il nostro ruolo. Naturalmente qualcuno dirà che abbiamo tradito, qualcuno invece, la maggior parte, risparmierà dei soldi e sarà grato e capirà che, eh, che l'opposizione esiste e l'opposizione non è sempre... Andare contro soprattutto quando, <coughs> quando si è pochi, ma anche quando si è tanti. Eh, immaginate, per esempio, i moscerini eh, lungo le nostre autostrade sono tantissimi, ma non è che il loro modo di fare il loro modo di fare opposizione ai parabrezza delle autovetture abbia mai portato ad enormi successi eh, politici, no? Mentre, per esempio, la zanzara eh, sono di meno. Eh, però siccome non si fa vedere, ogni tanto lei il suo successo politico lo ottiene, fa il suo pieno di sangue che come sapete le serve poi a crescere le sue uova e a riprodursi. Amici cari, cioè eh, la natura, eh, l'immenso libro della natura, eh, quindi anche il fatto anche come nascono i bambini o come nascono le zanzare, se letto con degli occhi intelligenti e voi li avete eh, vi fa capire come funziona la politica, funziona così, funziona come funziona tutto, funziona come funziona l'uomo, non funziona in un altro modo, non siamo dei marziani, siamo delle persone che cercano di rappresentare i vostri interessi. Non, non sto. Non, non pretendo che ci riusciamo sempre. Però mi sembra abbastanza strano che eh, non si capisca qual è il metodo e quali sono le poste in gioco. Questo mi sembra oggettivamente. oggettivamente strano. Va bene, io. Questo volevo dirvi, adesso vado in, in, in aula con eh, speranza con la S maiuscola e quindi senza speranza con la S minuscola, come, come è fin troppo facile diciamo così, ironizzare, a sentire che cosa si dice e poi... Eh, anche se mi rendo conto che la maggior parte di voi è educata dai vari open questo, open quello a pensare la stupidaggine che eh, diciamo, il lavoro del parlamentare sia essere chiuso in aula, andrò a fare il vero lavoro del parlamentare che è un altro, è andare a confrontarmi con i miei colleghi <coughs> necessariamente fuori dall'aula per non disturbare chi in aula interverrà in discussione. Eh, a seguito dell'intervento del, del signor Ministro. Tanto vi dovevo, sono arrivato e vi lascio.